Con questo video tutorial ci occupiamo di vedere come migrare un sito realizzato con il modello WordPress PAS 2013 in un modello PAS 2015 realizzato a ottobre del 2014 presentato ufficialmente nell'edizione 2014 di Smau è un bisogno che hanno molte scuole e vediamo un pochettino come realizzare il tutto eh, prendo come spunto un sito residente in mio spazio, l'arrizione.if slash PAS 13-15. Ecco, tra l'altro è esattamente il clone del primo PAS 2013, naturalmente con gli aggiornamenti di WordPress e dei plugin eh, necessari. Bene, cosa possiamo fare? Ma io direi che la prima cosa consiste nell'andarsi a scaricare. PAS 2015 dal web. Come facciamo? Andiamo nel motore di ricerca, scriviamo PAS 2015, vediamo, scriviamolo ovviamente giusto, mancava un 5, ecco che lo troviamo attraverso l'ambiente GitHub e andiamo poi a scaricarlo direttamente nelle varie release. Prendiamo l'ultimo, clicchiamo in corrispondenza del file zip, lo andiamo poi a decomprimere e lo andiamo poi a caricare come sottocartella del nostro sito. Ammettiamo di avere a disposizione file zilla e di avere quindi fatto questa operazione. Nel mio caso, vedete, pas 1315, all'interno della cartella wp-content, la cartella temi, abbiamo ecco qui non ce l'abbiamo ancora PAS 2015 e andiamo a trasferirlo ecco per trasferire PAS 2015 naturalmente dobbiamo andarlo a ricercare da locale l'ho inserito all'interno di una mia cartella particolare sulla quale stavo lavorando come vedete sto facendo le cose proprio un po' come si dice in diretta per cui nel video tutorial che spesso faccio prediligo questa modalità anche perché mi consente poi di più facilmente andare a intercettare quelle che sono alcune anomalie. PAS 1315, eccolo qua, PAS 2015. Ecco, una, anzi in realtà è qua, un'avvertenza. Noi abbiamo scaricato il file zip PAS 2015 versione 1.6.3. La cartella che noi andiamo a posizionare all'interno dei temi non conterrà quella indicazione di versione, ma dovrà essere PAS 2015 e basta. Andiamo a inserirla, eccola qua, poi andiamo in locale a copiare, anzi a trasferire tutto il contenuto del tema stesso. In questo modo in realtà noi abbiamo aggiunto il tema aggiuntivo PAS 2015. Ecco, mentre il computer attraverso il trasferimento dei file popola il tema dei suoi file approfitto per dire che è un po' inutile tenere il 2015, il 2014, il 2017 che sono un po' i temi di default di Wordpress siccome noi non lo usiamo tanto vale poi andarsela a cancellare Ecco, come vedete noi non facciamo delle installazioni aggiuntive, ma semplicemente andiamo a trasferire il tema. Ecco, naturalmente può essere buona norma no? farsi prima una copia di backup del tema PAS 2013, che peraltro non viene toccato, in modo poi da poterlo riattivare in caso di problemi. Ecco, quando faremo questa operazione di sistemazione in realtà andremo anche a modificare qualcosa nella parte dell'aspetto e quindi il consiglio è di non fare questa operazione di migrazione a parte 2015 nel momento in cui il sito è molto usato, io lo farei in tipo di sera o in momenti magari eh, non, non diciamo di giornate di, di, di flusso informativo importante. Ecco, quelli più esperti poi vi diranno, penso si possa anche mettere una comunicazione tipo lo, il sito è in manutenzione. Adesso non ricordo bene come si faccia, ma Marco, piuttosto che Cristian, Ignazio e quant'altro potranno darvi indicazioni anche per se uno vuole avere questa cautela aggiuntiva. Bene, ammettiamo di avere trasferito tutto e andiamo adesso sul nostro sito, che è numerico, eccolo qua andiamo in Bacheca e andiamo a vedere se effettivamente noi abbiamo il nuovo tema andiamo quindi in questo lo togliamo, non ci interessa, Aspetto temi. andiamo a vedere se ci troviamo il puzzle, eccolo qua, bello e pronto che non aspetta altro che essere attivato quindi abbiamo fatto un lavoro di pochissimi secondi ma come vedremo qualcosa non funzionerà. Andiamo a vedere, visualizza sito. Eh, però insomma, un bel cose di cose le ha prese in automatico. Eh. Mi ha preso tutti i miei feed RSS, che tra l'altro mi funzionano alla grande. Se io vado qua, adesso qui c'è ancora il vecchio circolare, no? poi sappiamo che noi potremmo andarlo poi a sistemare, in realtà non le vediamo nell'albo c'è, la pagina dirigenza è già perfetta storia della scuola, insomma qualcosettina già funziona, non è che abbiamo perso molte cose andiamo allora a vedere adesso di andare a ripristinare altre anche qui, quale potrebbe essere il consiglio? il consiglio potrebbe essere quello di utilizzare come riferimento no, il nostro github nella parte wiki che andiamo a ricercarci, vediamo dove lo troviamo PAS 2015 in fondo, vedete, guide uso dettagliate nel nostro wiki. In particolare ci interessa la pagina installazione da zero. Immaginando che noi abbiamo già automaticamente fatto qualcosa, perché Wordpress ce l'avevamo già prima. Abbiamo semplicemente caricato e attivato il tema. Beh, adesso dobbiamo andare a sistemare qualcuna delle caratteristiche fondamentali di PAS 2015 andando dove? ma andando fondamentalmente su aspetto personalizza bene facciamo questo passaggio aspetto togliamo questo che ci dà un po' fastidio personalizza bene tema attivo PAS 2015 titolo del sito e motto chiamiamolo PAS 2015 ok prima cosa già cambiato il titolo, naturalmente noi non dovremmo cambiarlo perché sarà lo stesso titolo che avevamo prima colore mettiamo di tenere questo, immagini testata mi ha già dato quello con il logo della repubblica, se io ne voglio aggiungere un altro non faccio altro che cliccare qua e andarmi a selezionare il file direttamente o dalla mia libreria media che abbiamo già, facciamo finta di prendermi il logo porta aperte su web Clicco su selezione ritaglia, eccolo qua, ci siamo, ritaglia immagine, me l'ha messo più tante volte, dobbiamo dire di metterlo una volta sola, perché questa in realtà era l'immagine di sfondo, non era eh, l'immagine inteso come logo in realtà neanche questo e quindi ho sbagliato quindi facciamo nascondi immagine e la togliamo ecco insomma vedete no che così ogni tanto faccio anch'io qualche pasticcio bene pensavo fosse il logo invece era l'immaginette che sono ripetute lì sopra poi si può anche fare tra l'altro con testate suggerite casuali o caricate casuali immagine di sfondo l'immagine di sfondo è quel tipo di legno che c'è messo diciamo, nello sfondo del modello PASS 2015, noi possiamo anche qua andarlo a modificare lasciandolo fisso, scorrevole, insomma qui è stato fatto un lavoro sopraffino ogni volta che passo di qua trovo sempre qualcosa di nuovo anche questo lo lasciamo, Beh, lascio lì il discorso del logo che pensavo di trovare in questo punto e non ho trovato lo andremo poi a vedere successivamente sarà da un'altra parte nella home magari navigazione menu superiore menu superiore andiamo a sistemare quello che prima si chiamava menu superiore vediamo un po' eccolo qua inserito immediatamente menu principale andiamo a mettergli il menu orizzontale di prima e nel menu inferiore andiamo a metterci il, quello che era il menu inferiore o footer vedete in automatico anche tutto quello che viene a crearsi pian pianino bene widget allora barra laterale sinistra l'abbiamo già fondamentalmente non abbiamo da aggiungere nient'altro perché è già tutta corretta me l'ha già lui presa in automatico barra laterale destra qua noi abbiamo i link utili per il momento lo, lascia, lo lasciamo. Potremmo poi aggiungere altri elementi, ma andremo a vedere poi in, in base a quelli che ci sono. Poi, poi cosa abbiamo ancora? La home sinistra, ci sarebbe in pratica questo spazio qua, la home sinistra, in questo spazio qua. Noi possiamo scegliere no, che cosa mettere. Ad esempio, gli RSS e sono presenti qua di OSR Lombardia piuttosto a altro, oppure potremmo metterli quelle in sotto home perché? perché il nuovo modello PAS 2015 in realtà questo spazio qua che è lo spazio che è mediano è occupato da ultime news, ultime circolari insomma da degli elementi che sono diciamo, da crearsi di volta in volta quindi questi RSS in realtà sono sotto home bene, io direi che più semplice è questo no? o facendolo attraverso l'aggiungi widget oppure direttamente da aspetto widget immaginiamo di farlo qua da oggetto widget si mette rss vedete qual è l'ur del feed andiamo a ricordarcelo che era l'usr lombardia comunicazioni anzi no, sapete cosa facciamo? facciamo una cosa ancora più intelligente, lo andiamo a prendere esattamente da dove era prima dove eravamo allora adesso qua mm, questo era quello originale deve un po di pazienza perché qui come al solito ho aperto troppe robe allora forse la personalizza era qua benissimo allora andiamo questo um sinistra corrisponde alla zona qua la zona che è adesso è occupata da usr lombardia vediamo che cosa c'era scusate sarebbe home sinistra qua andiamo a vederlo meglio questo era l'url ctrl c andiamo a sistemarlo da qua lo spostiamo in sotto home sinistra rss url del feed qua era scritto usr lombardia comunicazione E lo mettiamo quanti? Io direi 5, possono bastare. Poi visualizza il contenuto, sì, l'autore, la data, ok. E siamo poi su widget logiche, qua se ce l'ho non mi serve perché agisce, agisce soltanto in home page. Vediamo? Ecco che è stato aggiunto il primo widget. Adesso andiamo ad aggiungere il secondo. Come notate, in questa sapiente diciamo organizzazione automatica, che cosa hanno realizzato i nostri sviluppatori, Marco per primo, ma insieme a lui, Ignazio, Cristian e, e tanti altri, eh, che vedete poi nell'elenco degli autori, sono anch'io, ma ho dato ben poco contributo della verità. Automaticamente occupo lo spazio a disposizione, se non ne mettiamo uno solo va a piena larghezza, se ne mettiamo due si divide in metà e se ne mettiamo tre vedete un terzo a parte. Bene, facciamo la stessa operazione. Home centrale andiamo a vedere quello dell'US di Milano facciamo un doppio clic CTRL-C e andiamo a sistemarlo eh, così vediamo anche come era scritto dove in sotto home centrale che cosa mettiamo? l'RSS in cui andiamo a incollare l'URL diamo il titolo ad esempio è eh, US Milano uno può mettere quello che gli pare ovviamente 5 articoli contenuto e data ok ecco vedete già in automatico che ho occupato due spazi mettiamo anche il nostro buon porta aperte sul web che era in home destra andiamo a prendere qua il link del feed ctrl c e andiamo a metterlo nella sotto home di destra aggiungi un widget sarà rss inseriamo l'url si chiamava porte aperte sul web ok quante ne mettiamo 5 contenuto date e lui in automatico senza che vi devo un salvo dice sto caricando vedete ne ho messe 3 in automatico sapete cosa faccio io tolgo il contenuto molto meglio lasciare soltanto il titolo eh? vedete, no? a non eh, gestire le cose per un po' di tempo si, si arrugginisce eh? allora, sotto a sinistra anche qua ci andiamo a togliere il contenuto ogni tanto qua bisogna aspettare via se no diventano dei lenzuoli mai visti e anche in quello centrale ci andiamo a togliere il contenuto via qua Oh, mi sembra già meglio qui eh. si tirano un po' le orecchie all'USR Lombardia a parte che qua manca una L le orecchie le tiriamo a me e cosa c'è da dire? Eh, c'è da dire che titoli troppo lunghi vedete che sono quasi illeggibili. il titolo deve essere corto tipo quali portaparte sul web titoli lunghissimi sono francamente poco leggibili adesso om sinistra qua togliamo certamente quelli che avevamo allora rimuovi il primo om centrale rimuovi il secondo om destra rimuovi il terzo om destra andiamo a rimuoverci il terzo e qua che cosa metteremo? ecco qua, questa zona qua adesso rimane libera per i contenuti Andiamo a vedere quelli di prima. Vediamo se per caso era questo. Ecco, cosa avevamo qua? In quello iniziale avevamo un po', vi ricordate, no? delle notizie da mettere uno sotto l'altro, in una parte di news o altro. Bene, allora sapete cosa proviamo a fare? Ci proviamo a mettere le news e le ultime circolari. Andiamo un po' a vedere come possiamo realizzarle. Allora, non eravamo qua. Eravamo qua. Siamo ancora in home sinistra. Mettiamo che qua noi vogliamo, mettiamo due, mettiamo uh, affiancate le ultime eh, news e poi le ultime circolari. Aggiungi un widget. Quali sono le ultime news? Sono le pas categorie. Mettiamo ultime 5 news, poniamo numero dei posti, ora scriviamo 5 categorie, scriviamo news mostra, ante e quindi una sola vabbè pazienza, mostra anteprima testuale vediamo come viene mi mette il suo riassuntino mostra medie le evidenze lo lascerei, eh, nel senso che questa nuova funzionalità arricchisce un po' il tema, a me piace adesso non c'è, però se volete aggiungere potete fare, il link visualizza tutto, vuol dire che noi possiamo poi andare a scrivere a mettere un link che ci consente adesso lo vedrete inserito insieme in alto a destra mostra tutto di andare direttamente sulla pagina news devo vedere se era vero che ce n'era una sola di news pal 2013 news vedete ce n'era una sola per forza bene, allora abbiamo, questo l'abbiamo realizzato adesso andiamo invece ad aggiungerci sotto home cioè a destra di questo un altro widget che è ultime circolari, allora ultime 5 circolari. Qui siamo sulle circolari classiche, quelle che ancora non utilizzavano il bel plugin di Ignazio sulla presa a visione. Categoria circolare, anche qui probabilmente ne avevamo una sola. Mostra anteprima testuale, mostra immagine in evidenza, mostra link. Perfetto, vedete? In questo modo si sta popolando un po' il tutto. Poi, detto questo, io direi che qui abbiamo realizzato quello che volevamo. Naturalmente, se io voglio, nella home posso inserire anche altri contenuti sotto le news, sotto le circolari. Ad esempio, io posso, nella parte qua, home a sinistra, andare a scegliere un ulteriore widget ad esempio le ultime Albo pretorio online, io qua non ce le ho però avrei potuto inserirlo piuttosto che della, della mezzone trasparente di Milesi piuttosto che una tag cloud piuttosto che un testo insomma posso inserire svariate eh, possibilità aggiuntive ecco, che quindi possono essere semplicemente inserite attraverso, ad esempio nell'albo dove qui io non ho contenuti attraverso la diciamo il click sul contenuto che va a inserirsi sotto posso anche inserire del testo vuoto no? che posso andare io a compilare direttamente in html, facciamo così giusto una prova per sbizzarrirci tipo una cosa che noi riteniamo importante, non so, avviso importante vogliamo metterlo qua e qua io mi scrivo qua il testo aggiungendo magari automaticamente i paragrafi Domani, eh, non so, 16. No, diciamo 21 luglio 2015, la scuola sarà chiusa per eh, non so, caldo torrido. Buona indicazione di scrittura, già che ci siamo, eh? dice Luisa Carrada. Allora, 21 luglio, benissimo, L minuscolo, mese, non si scusa più la maiuscola. Però c'è una comunicazione importante, 21 luglio uno non si ricorda quando è. Allora, non scriviamo domani, che dipende quando c'è, ma mettiamo martedì 21 luglio. È una informazione, quella sul giorno, spesso messa, ma comunicativamente molto importante. Ecco, l'avviso importante messo uno vuol mettere qualcosa in grassetto no? che potrebbe essere martedì 21 luglio come si fa? beh bisogna sapere qui un minimo di minimo di linguaggio HTML strong o sapete che adesso è stato anche con HTML5 sdoganato il bold usiamolo adesso qui si è bloccato il sistema Bene, perfetto, e andiamo qua a chiudere il bold. Vediamo che riprenda. Vedete, martedì 21 luglio la scuola sarà chiusa per caldo. Un po' di HTML ci aiuta eh? benissimo. Abbiamo aggiunto anche l'avviso importante. Lui, automaticamente, tra l'altro, lo va a inserire come si deve nella sua eh, diciamo, gerarchia dei titoli. Salve pubblica, avevamo già l'anteprima e l'abbiamo salvato. Andiamo a vedere altre cose che sono più, più tipicamente legate al tema. Le pagine funzionano? Segreteria. Beh, forse ci conviene però guardarla direttamente, sì che funziona direttamente dalla non più dalla bacheca, chiudiamo questo, ma andiamo proprio dal visualizza sito. Vedete, dirigenza, storia della scuola, glossario, accessibilità, non ho perso niente, ho soltanto aggiunto delle cose, ad esempio, ultima modifica, ad esempio, altre cose. Qui naturalmente nel primo uh, modello alcune cose non soltanto indicate, no? ma voi le avrete certamente. Ma andiamo a vedere ancora qualcosa in più. Ci vogliamo aiutare un po' su, con il. Eh, no, non è qua. con il. dov'era? Con il GitHub, che forse era qua. Ok. Menu e widget l'abbiamo fatto. Creare i menu l'abbiamo fatto. Associare i menu e i widget l'abbiamo fatto. Impostazione del sito. O attivazione, operazione, opzione, riassunto c'è già direi che qua abbiamo già realizzato tutto l'essenziale ma in realtà ho fatto grandi chiacchiere perché poi di fatto non ho combinato niente di particolare torniamo qui e andiamo a vedere però la nostra bacheca aspetto allora andiamo a vedere adesso che cosa personalizza e in realtà l'avevamo fatto pagina iniziale statica una pagina statica home, anche questo avevamo già a posto. Allora torniamo in Paso 2015, clicchiamo su Paso 2015 e vediamo in Moduli ed Impostazioni. Allora noi possiamo abilitare delle funzioni. Ad esempio avevamo tutte le vecchie categorie nelle pagine, possiamo attivarla. Anche se è sconsigliato se uno fa il sito da capo vogliamo la tassonomia destinatari che ci consentirà per i prossimi articoli che noi mettiamo di selezionare in automatico i destinatari vogliamo andare a attivare la cookie love e andiamo a attivarla poi il, questa funzione è una colonna diversa di larghezza tramite il code dei contenuti può essere una cosa successiva lo stesso Bar generator andiamo su impostazioni che è ancora più interessante vediamo un po' generale, layout allargato abilita pulsanti social negli articoli le le sottopagine dove le mettiamo verticale sinistra piuttosto che orizzontale piuttosto verticale destra mettiamo verticale destra poi la prima pagina è composta da tre fasce orizzontali le lasciamo così com'è che sono la parte del testo libero la prima parte e, la, e le, le parti dei widget qui per il, le google eccolo qua dove era il logo carica andiamo a caricarcelo qua il logo scegli carica si è già fatto credo che deve averlo sistemato voglio abilitare un secondo menu lo posso fare voglio che andando a, a scrollare in verticale rimanga sempre fissa la parte iniziale attualmente secondo me no, se c'è lo devo poi riempire di contenuti poi footer lo abbiamo lasciato e qua possiamo mettere le varie informazioni compreso i loghi andiamo a vedere visualizza sito qua non c'è però la sostituzione del logo andiamo un attimo a vederla di rifarla perché evidentemente ho sbagliato qualcosa andiamo ancora in impostazioni logo repubblica italiana no vediamo come mai questo scegli allora peggio poi qua mi faccio un CTRL C mi copio l'URL forse devo fare poi un salva salvo impostazioni Okay. ok perché adesso me l'ha preso certo mancava il salvo impostazioni vedete beh, non è felicissimo però insomma è quello che io avevo bene poi togliamo già another WordPress site e scriviamo allora andiamo nella home header, modifica il titolo e la descrizione del sito direi noi abbiamo la parte qua che può essere inserita con testo a scelta salva modifiche benissimo andiamo adesso ancora in aspetto widget e vediamo di creare sulla destra quello che noi avevamo qua cosa avevamo sulla destra? Calendario eventi conviene metterne uno nuovo, quindi per il momento lo lasciamo perdere, avevamo ad esempio gli argomenti più popolari, avevamo diciamo, un menu appositamente creato in amministrazione digitale, beh qui si tratta di risistemarlo. Ad esempio se noi qua vogliamo mettere il menu amministrazione digitale dovremmo andarlo a creare, come era stato creato precedentemente in questo sito, come un suo sottomenu. O sempre pronto eh, a essere utilizzato allora come si fa? torniamo qui ci creiamo magari eh, le pagine andiamo qua in, in menu aspetto menu vediamo se avevamo la, il menu amministrazione digitale vediamo cosa conteneva seleziona Perfetto, e eh, allora andiamo a metterci nel nostro widget, dove era? Era in home destro, qua no, non era in home destro, scusate, ma era nella right sidebar, barra laterale destra, eccola qua, dove abbiamo link. Allora andiamo a metterci che cosa? Andiamo a metterci un sottomenu, menu personalizzato andiamo a inserire qua si chiama amministrazione digitale scriviamo amministrazione digitale vogliamo che sia soltanto in home allora vi ricordate col widget logic cosa si poteva scrivere is underscore home parentesi aperta parentesi chiusa due barre verticali is underscore front underscore page come page aperta e chiusa salva andiamo a vedere innanzitutto amministrazione digitale vediamo di scriverla giusta salva andiamo a vedere se è giusto ecco, no, che l'abbiamo creato avete visto? servizi online, bandi di gara quello che è bene, non ci sono articoli su questa categoria e si prosegue poi c'è qua però docenti messo qua invece in realtà noi vogliamo qua inserire home se non sbaglio andiamo a modificarci un attimo questo menu orizzontale eh, piccoli ritocchi poi si fanno cammin facendo aspetto menu andiamo a vedere il nostro menu orizzontale menu orizzontale, menu principale seleziona dobbiamo inserire il link alla home allora cerchiamoci qua la pagina home aggiungi il menu e andiamo a mettere in alto salva menu andiamo a vedere ecco che è stata sistemata poi dopo piccoli ritocchi si possono ovviamente fare, ma vedete che tutto sta assumendo i contorni giusti. Poi qua abbiamo circolari, ecco che sono comparse una volta che noi abbiamo attivato quel modulo, in automatico tutte le, le, le pagine relative. Una volta che voi cliccate su vedi tutto, vediamo che possiamo fare in automatico una selezione per contenuti di vari articoli non sono modificati tra circolare e news, ma sono tutti gli articoli in generale naturalmente nel momento in cui noi metteremo invece la presa a visione di Ignazio andremo a questo punto a inserire magari un sottocomunicazione, un circolare docenti o circolari presa a visione, insomma vedremo come far convivere questi due ambienti bene, io direi che grossomodo il più è detto si tratta poi di andarsi a creare tutto quello che noi vogliamo ecco vorrei aggiungere soltanto una cosa nella pagina home che andiamo subito a cercarci allora andiamo qua in bacheca e andiamo in home pagine tutte le pagine facciamo poi un'altra cosa e oltre a questo creiamo anche un articolo nuovo per vedere come funziona aggiungi nuovo home non aggiungi nuovo scusate devo andare a cercare sbagliato a questa pagina andiamo a cercarci home pagina iniziale modifica ecco io questa area qua ho a disposizione per scrivere tutto quello che voglio sopra se voglio anche mettere un plugin per la gestione non so delle slider delle eh, delle transizioni tra immagini che si ripetono dopo 8 secondi la posso creare tranquillamente in quella zona così come io posso mettere anche la classica immagine so, della scuola vediamo se ce l'abbiamo qui non è che abbiamo tantissimo facciamo finta che sia questa ce la inseriamo come dimensione reale inserisce nella pagina vedete andiamo a mettere centrale ma poi andiamo a farci un lavoro perché? Se io vado a pubblicare questo semplicemente in questo modo, andiamo a vedere che cosa capita Visualizza Sito. Vedete che mi viene a essere tagliata no? in modo da poterci stare. E non è bello, invece voglio che sia ridimensionabile. Allora, per ridimensionarla, io devo fare quest'altra operazione, che è quella di andare in testo a modificare un'informazione. Dove c'è larghezza 1024, scrivo, non so. 95%. In questo modo rimane ad occupare l'intera, eh, cioè in pratica larghezza che ha a disposizione, nella percentuale del 95%. E in automatico si va poi a ridimensionare. Visualizza sito. Vedete che se io poi agisco ridimensionando, l'immagine proporzionalmente si ridimensiona sì, o diventa più grande ecco, voglio mettere qua un titolo benvenuti, lo faccio Insomma, ecco ricordo ancora una cosa, modifica pagina attenzione l'altra dell'immagine, ma qui c'è già, l'ha già presa la nostra scuola particolare l'ingresso perché era già stato inserito precedentemente quindi non c'è nient'altro da aggiungere naturalmente io poi qua posso mettere anche qua uno spazio per avvisi posso metterlo sopra o sotto, voglio metterlo davanti Vado qua sopra, non riesco, vado qua in testo, vedete qua mi scrivo qualcosa così a caso, torno qua in visuale, eccolo qua, e mi scrivo che cosa? Qua, avviso, eh, pubblicato, elenco dei libri di testo magari con tanto di link questo è un titolo cosa sarà un titolo 3 vado ad aggiungergli qua il perché ome h2 quindi questo sarà titolo 3 se ho un visuale dove sono i titoli Casper, che non li trovo Sicuramente devo andare a sistemare la, poi andiamo a cercare anzi inizio ad aggiornare e andiamo a vedere le impostazioni qua di e Advanced ah no ci sono soltanto che non era avanzata la, non era era contratta la barra degli strumenti eccolo qua eh, c'è questo toggle della barra degli strumenti paragrafo questo è un titolo 3 perfetto aggiorna naturalmente poi ci sarà il link a un sito un link a una pagina e qua la, la metterò cosa manca ancora da vedere ma l'essenziale mi sembra ci sia tutto ah, creiamo un nuovo articolo ok nuovo articolo scriviamo nuovo video tutorial anzi passa titolo più diretto a PAS 2015 riassuntino non lo vediamo riassunto perché? perché in impostazioni schermate dobbiamo ricordarci di farlo vedere eh? quando non vediamo qualcosa ricordiamo che qua abbiamo la possibilità di modificare la, e di arricchire no, i contenuti da inserire PAS 2015 qua scriviamo pubblicato il nuovo video tutorial passo a passo ok e andiamo a scegliere le categorie andiamo a scegliere eventualmente i tag e andiamo a dire a chi interessa questo mi interessa poniamo docenti genitori Abbiamo un'immagine in evidenza, imposta immagine in evidenza, facciamo finta di averla che è questa, imposta. Vedete, eh, voglio farvi vedere questo vantaggio dell'immagine in evidenza. Poi scegliamo delle categorie. In, in realtà, nella nuova versione iPad 2015, i, gli utenti cosiddetti hanno questa voce qua, a parte che la rende molto più fruibile e soprattutto funziona per qualsiasi contenuto web qualsiasi contenuto del nostro sito non soltanto gli articoli ma anche le pagine e quant'altro e allora qua nelle categorie non so, rispetto al precedente non le abbiamo per cui per il momento non vado ad aggiungere nulla pubblichiamo non c'è contenuto pazienza andiamo a vedere visualizza sito Ecco, questo era un articolo, mettiamolo come news, eh? torniamo indietro così lo vediamo anche qua, pass a meno news potevamo metterlo, eh? non mi era scappato, categoria news, aggiorna e andiamo a vederla. Vedete? E vedete l'iconcina molto carina, che mostra tutto, compare anche essa un pochino più grande. Ecco che qua noi l'abbiamo pubblicato in news tag, video tutorial come al solito, poi noi possiamo riandare passo a passo. In questo caso docenti, studenti e quant'altro possono usufruire di alcuni elementi aggiuntivi che sono quelli del modulo PAS 2015, del modulo tassonomia destinatari ma questo è stato oggetto poi già di altri video tutorial in ogni caso ci potremmo tornare in un'altra occasione